da due ore che siamo qua e non ha abbocca niente ma niente eh. sai da un po' che ci penso non ho più voglia di studiare non mi riesce neanche a un compito vedi Jazz la più grande paura di noi insegnanti è quella di perdere la conoscenza è per questo che abbiamo costruito il cavo in che senso il cavo? E, jazz, il cavo Il delle menti è il luogo in cui i professori custodiscono nel tempo la loro conoscenza. Per preservare il proprio aspetto fisico basta passare attraverso uno scanner che cripta la fisicità e la materializza sotto forma di una pillola imbustata e catalogata. Grazie ad avanzati macchinari, chi possiede una bella mente può materializzarla sotto forma liquida e conservarla nel tempo all'interno di apposite boccette, catalogate ed etichettate, con il nome del legittimo proprietario. Tutto questo è successivamente trasportato all'interno del cavò, sicuro e inaccessibile anche per le menti più diaboliche. Per violare il cavò occorreva un piano di una difficoltà estrema. No, no, Luciano, non abbiamo budget, semplifica un po', prendi l'altro copione. Ah, l'altro, l'altro. Sì, sì, quello con il piano era semplice, un 2, 3, 4, Alberto Angela. 1, 2, 3, 4, Alberto Angela. Ok. Perfetto, andiamo avanti. Il piano era semplicissimo. Entrare dall'ingresso principale travestito da addetto delle pulizie. Salve. Buongiorno, lei chi è? Jasmine Abdelgelino. Jasmine Abdel... -Gelito. A dire. Ci dispiace, guarda, dai nostri sistemi risulta che lei non è un professore. No, no, sono qui per le pulizie in laboratorio, vede? Ah, è per le pulizie. Allora vada pure. Forza! Segui il corridoio e vai a destra. La password è 1234. Usa la foto di Alberto Angela sono dentro cambiati i vestiti usa lo spray sulle videocamere 15 secondi prima che si chiuda, sbrigati, prendi una pillola per non farti riconoscere, buona fortuna. tipo Zenone e invece sono ancora qua e cerco Gias, dammi indietro la mia conoscenza. Oh, tengo a profetto. Non si rubano le cose degli altri. Certo. E poi non ne hai neanche bisogno. Ti basta questo. Ma hai Google traduttore. Elevamente in quarta, tanto c'ho la mia arma, mentre che si salta. No. Non mi aspettavo un altro mega librone Da leggere come ha detto lei in previsione Di un saggio breve su alcune vecchie memorie A sto giro viva tutti gli spoiler Studio quello che voglio Studio quello che mi va Quest'estate ho tutto sotto controllo E dei testi tanto non ne ho bisogno perché con questa mente qua, qua ba, ba, ba, va va Tirati dal mare, la pigrizia ci piace, dormire sul divano da pace. Sì, e sembriamo dei modelli sbagliati e moralità, hanno dato adesso dei sequestro fisica. Con quella mente lascia. Ma guarda che è stato veramente semplice. In questi giorni ho fatto amicizia con i bidelli e ho scambiato la tua borsa per un abbonamento alle macchinette. Ma non ci credo. Pure col cappello sono ammazzata. Mi fate uscire? Jazz? Puoi uscire? Ti hanno rubato la punizione. Agiaiaia! Ma, ma chi è che ha rubato la punizione? sa chi è che mi ha firmato la promizione sono stato io